Bar Motorsport e siamo live, ho il cuore in gola, non ve lo nascondo: veramente palpitazioni a mille come in griglia di partenza, cuore a 200. Allora, prima di partire, amici, voglio vedere almeno 100 like, e 100 condivisioni su Facebook, sui vostri profili. Dovete riempire tutte le bacheche perché questa è una grandissima puntata di eh, Bar Motorsport. Scusatemi se eh, devo tenere sotto controllo il cellulare. Eh, sì, c'è un messaggio, ok? Eh, pazientiamo un paio di minuti. Nel frattempo, amici, vi dico questo. Allora, eh, eh, questa sera mi, mi aspetto 2000 commenti, anche se sappiamo che... Eh, ringraziando Charles eh, soprattutto e Carlos per la loro disponibilità non avranno tanto tempo per restare con noi non potrò e non potremo rispondere a tutte le vostre domande in diretta sicuramente risponderò io quando loro ci avranno lasciato le vostre domande logicamente mh, non sarà la loro viva voce ma eh, veramente questo è un grande scoop e quindi siamo soltanto a 19 like su Facebook, nel post di questa diretta ne voglio vedere almeno 100 amici, mi raccomando e condividete questa diretta. Allora, un ehm, piccolo dettaglio, provo a pubblicarvelo nei commenti, nei commenti per le tante persone che eh, non si sono riuscite ad iscrivere a Bar Sport per l'anno 2023, allora vi ho pubblicato il link eh, dove con calma potrete iscrivervi. Eh, io amici eh, provo, faccio un tentativo perché eh, ho un po' il cuore in gola, ho avuto difficoltà a sentirmi negli ultimi minuti con Charles, e eh, proviamo a vedere se c'è, ma eh, ok, benissimo. Nel frattempo, amici, quello che vi posso dire e che possiamo dire insieme... Eh, ieri è stato veramente un gran premio pazzesco. Eh, abbiamo fatto anche un sondaggio sul gruppo Gli Amici di Bar Motorsport. Grazie, Francesca Palmieri, per averlo condiviso su un gruppo ferrarista eccezionale: Forza Ferrari, sempre. Siamo a 45 like sul post di Facebook della diretta Vediamo quante condivisioni, ne voglio vedere almeno 100 di like Non sono tanti amici, coraggio, scateniamoci con i like E eh, cerchiamo di eh, veramente, questa sera mh, deve essere una super serata di bar motorsport Allora, eh, siamo in diretta, vedo soltanto 11 condivisioni Comunque, amici, mi raccomando, è molto importante la condivisione, la condivisione sulle bacheche dei vostri amici per questa serata. Io nel frattempo ho conferma che eh, Charles dovrebbe essere amici in linea. Facciamogli i dovuti scongiuri, speriamo che si senta. Eh, sono veramente, non so se me lo vedete in viso, emozionatissimo per questa serata di Bar Motorsport. Bar Motorsport puntata numero 3, del eh, 3 aprile 2023. Stavo già sbagliandomi con i numeri, ma eh, ci siamo. E una cosa non vi ho detto, amici: per dare la priorità giusta a tutti gli iscritti di Bar Motorsport del 2021, del 2022, del 2023. Quando commentate se avete una domanda da fare sia a Charles che a Carlos che ci deve raggiungere e al sottoscritto dovete utilizzare l'hashtag Bar Motosport Member oppure eh, io hashtag io supporto Bar Motosport, in questo modo so che siete iscritti e avrete possibilmente una priorità anche se qua vedo e ringrazio il nostro regista e super grafico Kevin Rossi perché questa sera le sue dita diventeranno rosse a forza di cliccare sui vostri commenti. Forza ragazzi che siamo 89 like su Facebook e stanno salendo. Voglio vederne 100 ma adesso provo amici a collegarmi telefonicamente con Charles. Proviamo a stabilire il contatto. Forza. Charles, Ciao ragazzi. Ciao ragazzi buonasera. Charles, come stai? Hai fatto un buon viaggio innanzitutto? So che per la privacy io so dove ti trovi, ma non, non possiamo dirlo, ma comunque hai fatto un buon viaggio, Charles? Uh, sì, uh, diciamo che il viaggio è stato, è stato buono, almeno quello dopo la gara difficile di ieri, dunque va bene così ci siamo voluti almeno rientro. Mamma mia Charles, certamente, eh, siamo tutti con te, siamo collegati in tantissimi e ti vogliamo bene. Come dice Fabrizio sei stato sfortunato e ad ogni modo andiamo per gradi Charles, so che non abbiamo tanto tempo per rimanere insieme. Eh, la prima domanda, cosa è successo con Carlos in qualifica Charles sabato? Perché... Tu avevi soltanto un giro per lanciarti, era prevista pioggia, almeno dal muretto prevedevano pioggia e nel tuo giro lanciato ti sei trovato, Carlos, purtroppo in mezzo e hai fatto soltanto il settimo tempo quando potevi partire tranquillamente più avanti. Oh, sì, uh, non vorrei, come ho già detto anche ieri, uh, dopo la gara, tirare delle polemiche su, su questa cosa, c'è stata solo... Una miscomunicazione no? con, con Carlos, lui eh, doveva darmi la scia eh, dopo non, non ci siamo capiti, c'è stato solo un disguido. Ecco, comunque tutto a posto, con, con Carlos. Ovviamente siamo una grande coppia e non sono queste cose che, che creano dei problemi. Ecco. Mm, questo, questo è molto importante. Saluto un attimo, scusami, Charles, l'amico Enrico Brunini che ha fatto un'importante iscrizione a Bar Motorsport ed è giusto ringraziarlo. Um, Charles, eh, diciamo tre gare due ritiri e lo dico con un sospiro non di sollievo e un settimo posto e cosa possiamo dire di questa partenza del tuo mondiale in salita hai dichiarato prima di questa gara che tu punti a vincere il mondiale sei ancora di questa idea Charles? Oh, sì, eh, ovviamente sono ancora di questa idea, eh, altrimenti no, non avrebbe senso no, che scendessi nella pista eh, tutti i weekend, quindi eh, sì, eh, non è quello che ci aspettavamo, eh, non lo nascondo, eh, però il Mondiale è ancora lungo, ci sono tantissime gare, eh, adesso abbiamo queste tre settimane, un mese per, per cercare di, di trovare il giusto assetto, di, di vedere qualche aggiornamento e dopo ovviamente spero di, di poter tornare a competere per le posizioni dove meritiamo tutti quanti no? di stare. Certamente Charles, eh, vengo al punto dolente, tu non ci puoi vedere, ma eh, ho le immagini dall'alto del tuo incidente con Lance Stroll. Ecco, vado in sequenza. Eh, ti sei trovato in staccata molto all'esterno diciamo eh, ma eh, dunque qui sto facendo vedere proprio i, i momenti le fasi salienti dove accidenti c'è stata questa toccata mm, così a, a sangue freddo Charles cosa ci puoi dire del, di, di questo contatto un contatto di gara oppure un pochino volevi, volevi provare a recuperare in fretta posizioni No, allora sicuramente non, la colpa non è di Lance, eh, perché si è creata una situazione un po' sfortunata, no? Eh, è vero che la gara era lunga e tutto quanto, però non credo onestamente di, di aver preso un rischio troppo grande. Eh, purtroppo in una pista un po' stretta, dove non c'è grande spazio di via di fuga, eh, se succede un contatto come poi dunque, è successo con, con Lance eh, può capitare che finisca la gara, eh, chiaramente non è il nostro periodo migliore perché va tutto un po' sotto, No, però ripeto eh, la ruota gira e speriamo che a Baku potremo recuperare. Speriamo vivamente, eh, anche se ci chiede Fabio, eh, ci aspettiamo una Ferrari con delle pance nuove, con degli aggiornamenti dal Gran Premio di Imola probabilmente? Uh, sì, allora sicuramente stiamo lavorando, eh, non posso e non so dire precisamente quando saremo pronti per, per portare dei, degli aggiornamenti eh, nella stagione, eh, però so che stiamo lavorando tutti a, a Malanello in fabbrica i meccanici sono, sono sempre pronti no? vogliono ridurre questo, questo gap che abbiamo da Red Bull eh, e dunque sono, sono fiducioso ecco. so, so che presto arriveranno degli aggiornamenti che saranno fondamentali Fantastico Charles questo ci rincuora e allora, mh, diciamo che eh, so che ci deve raggiungere eh, Carlos, tra, tra, speriamo tra pochissimo eh, Grazie al tuo contributo Charles, io no, non avevo il contatto di Carlos e Allora, eh, prima che arrivi in attesa che ci raggiunga Carlos Poi magari guardo Whatsapp, me lo puoi scrivere appena ci raggiunge eh, volevo farti un'ultima domanda non un'ultima ma una mia curiosità diciamo eh, quando tu e frederick vasser che peraltro conoscevi ai tempi della gp2 in arte grand prix vi conoscete bene eh, quando siete da soli diciamo che lingua parlate italiano francese sempre inglese qual è la vostra uh. lingua preferita ma guarda, dipende un po' dalle situazioni, no? Quando siamo magari mh, tra di noi possiamo parlare anche in francese, dato che è la nostra lingua di fatto, uh, però se siamo con il gruppo, con i meccanici e con il resto della squadra cerchiamo anche eh, di parlare in italiano, anche se Fred nel, nelle interviste non si lancia molto ancora, eh, però cerchiamo di, di capirci perché è giusto che è la squadra italiana, dunque eh, è giusto anche, anche questo secondo me, per fare gruppo e coinvolgere maggiormente tutti. Fantastico, fantastico. Allora ehm, Charles io spero da, da quello che vedo l'anteprima del messaggio che sia anche arrivato insieme a te Carlos, eh, non abbiamo ancora tantissimi minuti insieme e se come vedo da Whatsapp mi confermi che Carlos ci ha raggiunto, scusatemi l'emozione, eh, io a questo punto ecco vorrei eh, se mi passi un attimo eh, in collegamento Carlos sentire anche la sua voce si sì, te lo lascio è tutto, è tutto tuo Carlos, Fantastico. grazie Thomas molto ti abbraccio, bene. grazie mille ciao a tutti. Ci, ci risentiamo e eh? non ci lasciare Charles che no, vi voglio un attimo porta insieme e poi, e poi vi salutiamo molto bene eh, Carlos sei in linea? ciao, ciao a tutti buonasera buonasera Grazie, Grazie Carlos. Buonasera, Carlos, ben arrivato. Eh, come ci ha detto Charles, avete viaggiato bene perché so che avete viaggiato insieme. Dunque, non ti chiedo com'è stato il viaggio. Eh, Carlos, hai fatto una bellissima gara ieri. Una grandissima rimonta. E hai fatto dei bellissimi sorpassi. Avevi un bellissimo passo di gara. E cosa ci dici di, di questa gara eh, pazza di Melbourne? Ah, è stato un finale che non ci è piaciuto, no? Purtroppo, come ho detto ieri nel dopo gara, eh, mi sento un po' come se mi hanno rubato dei punti, no? Perché sicuramente siamo stati sfortunati con la bandiera rossa, che noi avevamo fatto il pit così ci siamo ritrovati indietro nella griglia. Siamo riusciti a rimontare ancora tutte le posizioni e, e dopo avevamo questa grande chance di, di conquistare delle posizioni, ma è stato chiaramente un incidente di gara e penso la penalità, anche se eh, oggettivamente è stato anche un mio errore, è, è troppo severa perché non puoi penalizzare 5 secondi un pilota che con la salve di cara un giro. no? Sì, sì, probabilmente eh, diciamo in un, caso di questo, di, in un caso specifico che non si verifica mai logicamente 5 secondi su un Gran Premio intero senza una ripartenza, tutti attaccati è una cosa, Poi, abbiamo visto nei Gran Premi precedenti mh, 5 secondi non hanno su un pilota non ricordo chi non hanno influito sulla sua posizione, forse Perez eh, eccetera eh, in questo caso eh, ti sei ritrovato da quarto con una possibilità di lottare con Fernando per il podio, effettivamente dodicesimo, sono d'accordo che eh, come tu hai dichiarato la penalizzazione più dura della, della tua intera carriera, ecco, ehm, eh, guarda stiamo mostrando il tuo sguardo quando in radio ti hanno comunicato que di questa penalità, i tuoi occhi dicono tutto, ehm, ecco, oggi che è lunedì eh, sei ancora, sei molto incazzato, scusami eh, Carlos, di, di, di questa penalizzazione sì, sì incazzato è la parola giusta no? perché purtroppo è così, è così perché mi ha dato fastidio no? che non siamo riusciti neanche a parlare con, con i giudici prima che prendessero questa decisione e io potevo spiegare la situazione e invece avevano già deciso tutto e Dopo la gara non siamo riusciti più a togliere questa cosa che purtroppo è stata pesantissima anche per il morale, per la classifica, però sappiamo che è lungo ancora, come ha detto Charles, il, il campionato e, e vogliamo recuperare. Eh, indubbiamente eh, eh, lo, lo, lo speriamo vivamente, siamo con voi Saremo in tanti a sostenervi soprattutto nella prima gara Quella per noi di casa, eh, logicamente di Imola eh, Io voglio dare, grazie al nostro sempre Kevin, il nostro grafico Voglio dare uno sguardo insieme a voi che siete in linea Allora alla classifica costruttori e piloti Uh, allora sui piloti carlos tu sei quinto lo sai benissimo a 20 punti purtroppo chars addirittura decimo con uh, 6 punti e nella classifica costruttori la ferrari in questo momento si trova dietro ad aston martin e mercedes ecco uh, carlos vi aspettavate una aston martin così competitiva rispetto all'anno scorso Yes, yeah, sapevamo che tutti i nostri eh, I rivali della griglia avevano lavorato molto no? in, questo, in questo inverno per cercare di, di trovare il feeling migliore con la pista, però non ci aspettavamo così tanto, ma piuttosto aspettavamo qualcosa di più dalla nostra macchina. No? Si tratta di capire qual è eh, la via migliore per recuperare, però sono sicuro che queste tre settimane, un mese, sarà molto importante per, per cercare di di rimetterci eh, più in alto nella, nella griglia non sarà facile perché tutti lavorano però sappiamo che abbiamo potenziale possiamo tornare in alto eh, noi, noi aspettiamo tutti una ferrari in alto e so benissimo che state lavorando anche con frederick da poco inserito da quest'anno all'interno della, della scuderia e quindi serve un po' di tempo, un po' di pazienza ma anche un po' di fortuna perché devo dire veramente di fortuna in, in eh, questa gara la, la Ferrari ne ha avuta poca eh, io adesso mh, Carlos vorrei farti un'ultima, un'ultima un no magari, mh, ancora ci teniamo qualche minuto insieme eh, diciamo una domanda eh, relativa appunto all'incidente che c'è stato nell'ultimo restart. Eh, ti sei parlato con Fernando, cosa vi siete detti? Sì, io ho chiesto scusa a Fernando perché eh, è chiaro: poi ho visto le onboard, è chiaro, sono arrivato lungo nella staccata perché devo difendere la posizione da, da Gasly, e, però. Fernando era tranquillo perché poi non è successo neanche niente, la sua macchina non ha subito danno, il, il podio è, è rimasto eh, non modificato, quindi bene così, ci siamo chiariti e la prossima gara siamo pronti a combattere ancora tutti e due. Ecco, un amico ci, ci chiedeva, ma non potevamo provare a fare ricorso per questa sanzione, questa penalità così pesante, anche inflitta, come tu hai detto prima ancora di sentirti? Yeah, questo, questo purtroppo è stato un pochino quello che ci ha, che ci ha stupito, no? si è sentito nel mio team radio che, che ero negativo perché ho visto crollare il mondo addosso, perché il quarto posizione era molto importante per me. E niente, adesso è inutile continuare a pensare a questa cosa bisogna cercare di ritornare più forti prima e puntare in alto. Sì, sono, sono d'accordo. Mi fa piacere, Carlos, che siete, siete in forma, vi sento comunque col morale alto sia te che Charles. Eh, che dire eh, vo vorrei chiedere a entrambi magari mh, ritornare un attimo su Charles che magari mi si addormenta e eh, perché poi c'è il fuso orario, il jet lag eccetera ma volevo chiedere sia a te che a Charles: come mai abbiamo visto da delle analisi molto approfondite questa SF23 addirittura è più lenta della Monoposto 2022, di cui dovrebbe essere uno sviluppo. E yeah, questo, questo ce lo stiamo chiesti anche noi, no? Eh, glielo chiedo tutti i giorni a Charles, però non ci abbiamo, abbiamo la risposta. e non lo so, non lo so. Eh, di solito dicono non c'è più neanche Mattia, eh, però non era, non era evidentemente quello il problema. No? Scherzando ovviamente su questa cosa, stiamo, stiamo cercando anche noi, anche noi a capire con, uh, con Charles, ma eh, serve lavorare tanto, eh, serve trovare il killing migliore con la macchina. Stupendo, stupendo. Ecco, eh, se Charles è ancora lì, volevo chiedere anche, anche a lui eh, cosa, cosa pensa, cosa, come mai non, non ha spremuto ancora al 100% questa S23? Oh, io stavo facendo il pisolino, non l'ho fatto io. Eh. Non, tu hai detto che mi stavo addormentando, però ho detto ieri ho avuto modo di riposare dopo la gara. Dunque è finita subito quindi ho, ho riposato e sono sicuramente più, più fresco di Carlos. ma eh, se ti devo dire cercando il lato positivo a uh, Baku avremo una sprint race eh, e con la, la gara finita subito di ieri per drammatizzare possiamo dire che ci siamo esercitati no? questo può essere un punto di partenza eh, e dopo come ha detto giustamente Calos, bisogna, bisogna lavorare su quello Purtroppo non, non si può più scherzare, eh, realisticamente dobbiamo cercare di far subito dei punti perché sono, sono pochini quelli che, che abbiamo fatto e non ho più le parole da dire quando vedo la classifica perché fa male ogni volta. Certo fa male eh, Fa male molto anche a noi tutti e Allora amici ehm, Chiedo a Charles e Carlos Di rimanere ancora con noi Qualche minuto Pochissimi minuti E poi andremo avanti eh, Rimarrò io solo con voi Amici di Sport Per rispondere alle vostre domande A 360 gradi Anche sugli altri protagonisti Di questo Gran Premio d'Australia ma eh, una, eh, voglio rispondere a Stewart, non posso dirvi dove sono, ma sono già rientrati dall'Australia col fuso orario e tutto c'è il tempo, e sono già arrivati, anche non da poco. Eh, nel nostro, diciamo, continente. Allora, amici, ehm, dicevo, un piccolo esperimento, abbiamo bisogno di crescere sul nostro canale YouTube, interrompo, e lo faccio con la, una breve nostra sigla, interrompo la diretta su Facebook, per chi non è ancora iscritto, al canale YouTube, vi invito eh, ad andare a um, ad andare su YouTube www.youtube.com slash barmotosport per eh, seguire eh, la continuazione di questa magnifica diretta con i due piloti eh, ferraristi. Allora amici faccio partire la sigla, scusate Charles e Carlos, ci metto pochissimo e ci rivediamo tra poco soltanto in esclusiva su YouTube. Siamo tornati in onda, spero, ma sono certo da quello che vedo che Charles e Carlos siano ancora eh, collegati con noi, vedo che ci sono altri amici che si sono già spostati eh, su, eh, sul nostro canale YouTube per vederci in qualità full HD, ciao Alessio Mazzocco, allora, eh, stiamo andando verso la fine di questo collegamento, sono passati circa 20 minuti, grazie a nome di tutti noi appassionati. Eh, Charles, eh, dimmi la verità: eh, un, un, una parolaccia a Carlos dopo la qualifica ti è scappata nel motorom? Uh, forse più di una, <ride> dopo, dopo però, con Carlos abbiamo un bellissimo rapporto dunque. Siamo, ci siamo chiariti subito, no? C'è cioè, poi parolacce cattive, no? Però eh, lui dice sempre in spagnolo cabron eh, e gli ho detto, gli ho detto quello, eh, gli ho detto dovrei darmi la scia, grazie mille, eh. <ride> Fantastico, fantastico. Eh, allora, mh, diciamo, è molto importante che ci sia tra voi ancora una, un bel rapporto e d'altronde ormai è tantissimo tempo che... Eh, condividete la squadra di Maranello e state con. troppo tempo che sopporto Charles Thomas, troppo tempo. troppo tempo ma eh, ecco ragazzi eh, ah, ci sono molti tifosi, ma sono usciti degli articoli che dicono dopo queste prime tre gare, secondo me è presto eh, potresti Carlos essere tu avere il ruolo di prima guida e eh, eh, eh, Charles una un, diciamo, un, non dico tuo scudiero ma seconda guida in Ferrari yeah, ma io sono già la prima guida no? lo, lo dico sempre vero Charles? Ah, Carlos, Carlos è convinto di, di questa cosa no? che, che lui è la prima guida io sono convinto che, che sono io e, e dunque gli ho detto se, se non riusciamo a farla decidere la classifica ci buttiamo fuori una volta la prima curva e quello che resta in pista la prima guida Fischi ragazzi, la, la, siete, siete tosti, eh, diciamo. Ehm, mi lasciate senza parole, ma sicuramente avete anche un po' così, abbiamo voglia un pochino di, di sdrammatizzare quanto accaduto? Certo, certo, certo, e, Alme, e, almeno quello e... dobbiamo farlo, almeno quello dobbiamo farlo, perché Grande. se non e troviamo... vi vogliamo... Vi vogliamo al top per l'Azerbaijan, c'è un po' di tempo davanti, speriamo veramente che anche questo tempo ci possa dare più, eh, come dire, una spinta in più dietro questa SF23. Yeah, questo speriamo, speriamo sicuramente, poi io e abbiamo anche massima collaborazione sempre, no? perché tra me e lui c'è sempre condivisione dei dati, poi si vede anche quando siamo fuori nel paddo che c'è affinità, no? Ci troviamo bene insieme, e ci divertiamo, scherziamo. Poi, chiaramente, nella pista ognuno vuole avere meglio sull'altro perché, come si dice sempre, il tuo compagno è il primo rivale, però nel nostro caso c'è amicizia e c'è grande rispetto, che è cosa principale. Certamente il rispetto e questo... Allora, ci chiede Roberto Beretta, eh, abbiamo parlato dell'Europa, di Imola, eccetera, se a Baku vedremo qualche piccolo aggiornamento? Uh, qualcosina sì, stiamo, stiamo pensando di vedere la macchina di, di tre anni fa, magari eh, c'è qualche pezzo che può tornare utile, stiamo vedendo di... Di metterlo sulla maglia nuova, no? tutto, tutto serve come si dice. Certo, certo, certo, molto, molto bene. So che siete un po' bottonati, non ci potete dire tutto. Così come non possiamo dire dove vi trovate in questo momento, anche se non lontanissimo da San Marino, dove trasmettiamo, perché siete già al lavoro, non avete fatto in tempo a scendere dall'aereo, siete già al lavoro per il prossimo Gran Premio e questo vi fa onore eh, non si molla neanche di un centimetro assolutamente no, no non molliamo neanche, neanche per idea questo lo dobbiamo ai tifosi e a tutti, tutti quelli che ci seguono, gli appassionati credo che sia, sia il minimo che, che possiamo fare dunque Mm, molto bene tra l'altro Charles pensavo questo si sta comportando molto bene tuo fratello in Formula 2 mi pare che sia sesto in classifica e sta, sta andando molto bene al debutto eh, in Formula 2 appena l'ultimo gradino prima della Formula 1 sia mai che ti arriverà col fiato sul collo in Formula 1? No, guarda, stavo parlando con Carlos prima e gli ho detto, sei attento che ti ruba il posto, Arthur. no? Eh, preoccupati che, che sta arrivando. Eh, Carlos invece scherza e dice che lo ruba a me, che saranno loro i nuovi compagni e piloti della Ferrari. Sarebbe... Oddio, adesso qua non me ne voglia carlos ma due fratelli sulla st nella stessa squadra sarebbe una cosa io perché c'è stato schumacher ralph e michael ma nessuno di quei fratelli ha corso insieme e quindi vorrei dire insomma sarebbe un record mondiale un guinness world record in questo caso yeah, Charles sta facendo il complotto no? per per cambiare e guidare con il suo fratello sì. E l'ultima io vi rivolgo direi un'ultima domanda e davide fergolino par ci parla di porpoising saltellamento lui, secondo lui la, vede la ferrari la macchina che saltella di più diciamo non non l'unica che saltella come dice lui perché eh, sarebbe un po indecoroso ma l'unica eh, monoposto la, monoposto che saltella di più volevo dire ma guarda thomas realisticamente Credevamo fosse il setup giusto per l'Australia, con i canguri che saltellano, abbiamo detto proviamo a fare un po' di porpoising, non so, non so, l'unica spiegazione che mi do è quella, adesso scherzi a parte, stiamo cercando di lavorare, però non è facile, non è facile trovare la, la, la, giusta, la giusta via, ma siamo sicuri che con la dedizione e il lavoro riusciremo a farlo. Ecco, eh, adesso riprendo eh, questo commento di Alessio Cellanetti, eh, ci chiede se vi piace questa Formula 1, diciamo sempre più simulata, meno in pista per quanto riguarda i test, piena di penalità e, e sempre più rivolta allo show in qualche modo. Eh, se rispondo io chiaramente dopo la gara di ieri posso dire che non mi piace questa, questa cosa però magari lo dico perché mi è, mi è andata male no? poi non mi piace neanche riguardo alla simulazione perché purtroppo i dati che avevamo al simulatore non sono stati poi quelli che abbiamo visto nella pista quindi sotto questo punto di vista forse sono un po' di parte però non benissimo ecco sì, sì, certo. Io tra l'altro adesso ragazzi eh, logicamente capisco lo stupore e io vi chiedo se eh, al termine di questo collegamento vi, vi, vi potete mostrare un attimo magari in, in volto così per sciogliere qualsiasi dubbio perché qualcuno dubita che siate veramente voi e eh, ci sta perché ci sta e nel frattempo saluto Tony, il team STK eh, che corrono nelle, nelle gare virtuali, nel, nel, nelle gare online con il logo di eh, Bar Motorsport. E Antonino Mistretta dice ci vogliono le prove in pista, forse questo una volta era il, il punto forte della Ferrari che girava a Fiorano direttamente in fabbrica al Mugello e magari a Barcellona in contemporanea. Sì, sicuramente prima era meglio avere le, le prove nella pista, cercare di capire subito cosa stavamo facendo, no? se la macchina andava, se non andava, però purtroppo è così, e le cose cambiano, e è giusto che stiamo al passo con il tempo e, e facciamo quello che, quello che serve, che dice il regolamento. Certo, io eh, ragazzi allora so che ci dovete salutare, guardo un attimo, no, scusate non ho fatto in tempo se eh, mi avete scritto, guardo il telefono, bene, e, mm, allora so che ci volete salutare, eh, come, eh, ci, come ci volete salutare entrambi a noi appassionati e tifosi eh, ferraristi? Ma sicuramente vogliamo salutare i tifosi eh, dicendo che daremo il nostro massimo per, eh, per vincere il prima possibile. Oh, io invece voglio dire che stiamo lavorando eh, tutti i giorni per cercare di, di dare la migliore macchina. Eh, è veramente eh, non è andata come speravamo. Adesso però sono, sono convinto che daremo delle soddisfazioni dunque. Non smettete di seguirci perché noi non smetteremo di, di, di, di lottare per vincere questo, questo, questo Gran Premio, questo mondiale. E infatti arriva una domanda da Stuart Rye, non so come si pronuncia il mio inglese, è pessimo, e ci chiede se pensate di vincere qualche gara quest'anno. Rispondo io per voi sicuramente sì. dobbiamo, dobbiamo vincere qualche gara, se no non, non, non saremo neanche qui a, a lavorare. Molto bene, allora io ehm, Charles e Carlos vi ringrazio per eh, il vostro tempo, eh, sicuramente vi salutiamo tutti noi, ma eh, prima di eh, congedarvi vorrei chiedervi la cortesia se eh, vi riuscite a mostrare in video un minuto. Certo, certo, eccoci, eccoci, buonasera a tutti. Bene, allora amici dovete <ride> scusarmi ma eh, ringrazio Stuart che mi dice che ho pronunciato bene il suo nome Allora eh, dovete sapere oggi è il 3 aprile, non è proprio il primo di aprile ma era la prima data valida E, <ride> e allora è un piccolo pesce di aprile di Bar Sport. Adesso vi presenteremo Daniele Sporchia che secondo me è un grandissimo imitatore e io, eh, diciamo, eh, gli ho proposto questa pazzia, questa follia, mh, direi quasi un mese fa e lui mi ha detto guarda ti prometto che verrò e, e quindi lo ringrazio moltissimo per questa sua presenza a Bar MotorSport. ed era un modo simpatico perché per presentarvelo e poi adesso gli farò delle domande a, a Daniele eh, ma per presentarvelo, perché durante l'anno ci regalerà qualche minuto, eh, qualche sketch, qualche battuta. E quindi amici è un modo in più in questo bar virtuale che è bar Motorsport per parlare di formula 1 e grazie cesar che ho preso il tuo seguito veramente amici mi conoscete da più di tre anni e era la volontà nella vita ci vuole anche un po di ironia e dobbiamo ridere e però vi voglio dire credetemi io ho avuto all'inizio la tensione identica come se fossi al telefono con charles e carlos cioè, e ero immedesimato nella, nella parte e, e quindi ero veramente. Ecco, eh, Vincenzo dice: Non è un pesce, ma uno squalo d'aprile. Eh, mi piace, <ride> mi piace. <ride> Fabio Bessic dice: Sembravano veramente loro. Per me, tu sei bravissimo. Eh, qualcuno ci ha sgamato. Però vi voglio dire, amici, io spero di avervi regalato un momento anche di, di come dire, di, di emozione, di, di aver pensato di parlare con i veri Charles e Carlos. Attenzione a Bar Motorsport, poi ti lascio la parola perché parlo tutto io, Daniele. Vai tranquillo, Tomas. Ho parlato con grandi personaggi, anche lo faremo ancora. E qui, insomma, c'era la volontà anche di sdrammatizzare quello che per la Ferrari, che noi tutti amiamo, è un momento difficile. Sì, sì, sì, confermo tutto, infatti ragazzi, cioè, spero che nessuno se la sia presa, ma cioè, si capisce che, che era ironica la cosa Thomas mi aveva scritto, io ho accettato tutto e volentieri perché eh, faccio le, le parodie ogni, ogni weekend di Charles e Carlos, quindi eh, a Thomas sono piaciute, mi ha fatto molto piacere, mi ha detto dai che facciamo questo, questo scherzo ai miei, ai miei ascoltatori eh. Immaginavo ovviamente che qualcuno non, non ci credesse come normale che sia, però sono contento vedendo anche i commenti che molti si siano divertiti e mi fa anche davvero piacere. Sì, sì, sì, ci sono dei commenti bellissimi, Ha boccato con tutte le scarpe, ci sono cascato in pieno, serviva il rumore dell'aereo in sottofondo. In realtà ti dico, eh, io 4K, credimi che eh, Charles e Carlo sono veramente già arrivati, già atterrati, perché con il fuso orario, il Gran Premio si è corso la mattina presto, eccetera, sono già arrivati. Eh, questo ve lo dico per certo, Sette ore fa pensate che Arthur Leclerc non so Charles è atterrato a Nizza. Nice, pensate, quindi eh, sono già arrivati veramente e vi ho voluto far sognare per un attimo, ma anche presentare appunto Daniele. Daniele, ecco. Eh, adesso c'è un amico che ci chiede se eh, due anni fa Mario Andretti era quello vero, un deepfake, era quello vero <ride> quella volta, <ride> non era. Eh, Abbiamo tolto le certezze. Di... Ecco, eh, molto bene, ma ecco Daniele raccontaci, eh, intanto poi dopo ci dirai dove ti possono seguire i nostri amici, eh, ma... Come è nata questa tua voglia di imitare i due piloti della Ferrari e secondo me li imiti da Dio? Allora, innanzitutto grazie. Eh, potete seguirmi su Instagram o su TikTok, il nome è sempre mio, Daniele Sporchia. E, allora, diciamo che io nasco come eh, diciamo, imitatore radiofonico, calcistico per il Milan e dopo questa cosa ha iniziato ad evolversi però siccome comunque il, diciamo, il mondo calcistico era abbastanza saturo io sono anche appassionato molto di Formula 1 mi sono detto perché non iniziamo a fare anche dei piloti di Formula 1 e, eh, avevo, e Leclerc, lo stesso Leclerc avevo iniziato a farlo già da almeno tre anni dopo ho visto che la cosa iniziava a prendere piede ho visto che c'è stato anche Conor Moore, quel ragazzo inglese che aveva fatto l'imitazione di Science che fa tantissimi altri piloti e lì mi sono detto vabbè iniziamo a fare anche Science almeno non completiamo, completiamo il pacchetto dei piloti l'anno scorso avevo messo anche di notto poi purtroppo me l'hanno assicurato Charles e Carlos mi hanno, mi hanno fatto fuori purtroppo cioè, non ho potuto essere qua con voi però eh, e quindi adesso stiamo lavorando per, per vedere aspettando le interviste in italiano di Wasser per cercare di fare le parodie che faccio tutte le settimane che poi non sono è una sola parodia cioè una sola imitazione della voce ma una sorta di storiella di racconto che evolve di, di video in video cioè, se voi guardate i miei, i miei video su Instagram non è, non è solo una reazione una, una imitazione della voce ma c'è proprio una creazione del personaggio no? Infatti, abbiamo fatto trovare nuove fidanzate a Charlie Clerk con Sainz abbiamo fatto dei siparietti tra i due quindi c'è cioè, quello che ho voluto fare è creare un personaggio nel personaggio, nei due piloti per cercare appunto di fare una narrazione che sia continua e che spero possa non stancare chi, chi sceglie di seguirmi Ecco, eh, Daniele ci chiedono, io non lo sapevo ci puoi fare una battuta da parte di Mattia Binotto? Certo, certo allora, Charles e Carlos sono, sono due piloti che sicuramente hanno, hanno delle grandi capacità eh, mi dispiace che Zarsa abbia fatto di tutto per farmi cazzare la Ferrari. No, non è vero, Mattia, io non ho detto niente, eh, ti hanno cacciato, perché evidentemente non andai più d'accordo con qualcuno, non darmi. No, Charles, Andarmi... no, sei stato tu, perché Mattia voleva che ero io primo pilota e a te non ti andava bene, allora hai fatto venire Vassero. Bravo, bravo, Carlo, sei perfettamente ragione, è andata così, né più né meno. Grandissimo, grandissimo. Eh, allora, c'è un'esercizio... Ci hanno chiesto anche un'imitazione di Jean-Todd, ma eh, allora, non è facile, eh? non è facile no, fare Jean-Todd. Eh? Non ce l'abbiamo Jean-Todd, mi dispiace: mi per Andrea. Abbiamo, abbiamo il, nostro, il nostro mitico regista e grafico che è, è, è, è, è francese, quindi magari ce lo farà lui prossimamente. Eh, però veramente Daniele, complimenti, sei, sei bravissimo, hai una dote. Eh, tutti ci dicono che fai, un po', fai meglio Charles che Carlos, sei d'accordo in questo? Eh, è una cosa che cioè, eh, tanti mi dicono ma, cioè, tanti mi dicono che faccio meglio Carlos tanti mi dicono che faccio meglio Charles eh, io sinceramente preferisco Charles come come imitazione eh, dipende poi anche dalle frasi che, che gli facciamo dire no? cioè, tante volte eh, se uno si concentra per solo per dire la, la voce dell'intervista può venire più semplice dire certe frasi, ma no? se invece vogliamo fargli proprio raccontare delle cose, uscire dalle frasi che sono nel loro, nel loro pacchetto base, diciamo, eh, effettivamente Charles ha più padronanza con, eh, con la sua voce, piuttosto che quella di Carlos. Fantastico. L'imitazione dalla Masolina è un po' troppo ragazzi sì. è, un po', è, è, è un po' dura, è un po' dura Molti ci chiedono l'imitazione, sai ti diamo degli spunti anche qui con Bar Motorsport Ci chiedono Alonso, ci chiedono Genè Ma hai eh, visto spagnoli. questo Carlo, incredibile, incredibile Carlo, mai visto questo se dire solo quello, <ride> grande, grande, ci siamo già, grandissimo, fantastico Daniele, molto bene. Eh, L'imitazione di Vanzini, beh, e basta urlare, penso che non sia difficile. Ci, ci sto lavorando, però, su sì, Carlo, ci sto lavorando anche, grande lavorando, perché tu sì. sei di Bergamo, diciamo, quindi sei abbastanza un po' vicino a quello che è Milano Sky. E... Quindi Vanzini poi vive a Milano, ma non so di dove è originario, sinceramente. Mm, non lo so, sinceramente, ma penso sarà di quelle parti. Non, non credo si vada tanto. Comunque, Lombardo credo, quello sicuramente. Lombardo, Lombardo, è un Lombardo. Eh, Invita quindi... Thomas, ci, ci lavorerò anche su Thomas. <ride> anche su quello, così facciamo, facciamo una doppia. No, veramente Quando sei a le... ti sostituisco. Fantastico, avremo piacere durante l'anno così ogni tanto quando puoi cinque minuti non come questa sera e poi senza più questo modo che abbiamo voluto di presentarti no? ma proprio di averti in video, però con la tua t-shirt Ferrari e magari regalarci così un breve punto di vista del Gran Premio da te con la tua parodia, ecco, questo ci farebbe un, un immenso piacere. Volentierissimo, volentierissimo Thomas. Sono, sono tantissimi i commenti che abbiamo ricevuto, eh, anche i like a questa diretta, eh, Davide Tiburzi ci scrive problemi, problemi, problemi, eh, anche Gabriele Montagnolo ho ripetuto quattro volte. <ride> molto bene, molto bene. Daniele, eh, quindi io non seguo il calcio, però tu imiti anche... Eh, dei calciatori eh, per gli amici che invece seguono sia il calcio che i motori e poi donne motori e calcio e palloni insomma chi più ne ha più ne metta facci un calciatore dei tuoi o un personaggio quello più iconico del calcio ma io solito faccio a slot perché faccio con Milan quindi Ibra seguro. quello più facile di tutti che, che anche se gioca poco però è importante di fare perché lui è migliore Fatti, guarda, vedi, chiedi, facci, guarda, vede, chiede, facci slot, è giusto, è giusto, tutti vuole <ride> slot. Grande, <ride> lo fai fantastico, io non seguo moltissimo, ma Zlatan eh, lo, lo, lo, lo riconosco fantastico, bello, bello, bello, fantastico, molto bene, molto bene, <ride> fantastico. Daniele, mh, dunque, eh, veramente, dunque. noi ti aspettiamo ancora qui e direi che ti possiamo, possiamo eh, concludere questa diretta con una, una tua chiosa da parte di Charles e Carlos, diciamo. Ma sì, eh, sicuramente adesso cercheremo di migliorare questa Panda, cioè questa Ferrari, eh, cercheremo di, di farla diventare un attimino più, più competitiva. Abbiamo tre o quattro settimane eh, e dopo dovremmo fare i conti con la dura realtà dai Charles non essere sempre così pessimista perché se non, se non, non c'hai fiducia di quello che stiamo facendo stai a casa che guido io che almeno sono primo pilota e sicuramente vinco qualche gara <ride> grandissimo fantastico eh, Daniele guarda ci hai regalato veramente tre quarti d'ora di, di, di, di spettacolo eh, ci chiedono guangisù Guan <ride> ma lì è proprio, lì, lì, proprio la, il livello di difficoltà supera ogni limite penso imitare in, in, il pilota Sai cos eh, cosa la cosa che rimpiango che sì. pochi piloti purtroppo parlano italiano, perché eh, non è un problema, tra virgolette, imparare a fare una voce. Oddio, non posso farle tutte, perché sì. ovviamente c'è, non è. Però se più gente parlasse italiano, per me sarebbe più facile lavorarci. Ovviamente parlando in inglese, poi capisci che finché fa un'imitazione, può andare. Però se devi fare delle battute per un pubblico italiano in inglese, diventerebbe un attimino complicato quello che mi dispiace un pochino è se proprio è questo Cioè, sarebbe bello che ci fossero più piloti che parlano italiano in modo da poter ampliare anche tutti i sui parietti. Sì, sono d'accordo con te e in questo caso mi fai rimpiangere i tempi quando in Formula 1 c'era Senna, eh, Alain Prost, eh, Patrese, Nannini ma René Arnoux, tantissimi piloti stranieri che eh, però parlavano tutti italiano e come dice io 4K, nella MotoGP mh, eh, si parla molto di più italiano anche gli stranieri, voi perché corrono con Ducati a Priglia voi perché sono, si sono trasferiti a vivere in Italia parlano molto, molto di più italiano ed ecco che qualcuno ti dice di imitare Valentino Rossi eh, non ho mai lavorato sinceramente su Valentino Rossi anche perché poi nel periodo in cui ho seguito la MotoGP, cioè dico la verità è 3 o 4 anni che seguo poco la MotoGP però nel periodo in cui la seguivo non, non ero così preso con le limitazioni quindi non ci avevo mai lavorato anche perché per imparare per farne bene uno ha sempre bisogno di un pochino di tempo sono sempre tante prove, tentativi e cioè, se lo faccio lo faccio perché penso di poterlo portare quindi Valentino purtroppo non l'ho mai studiato però eh, c'è avuto una bella soddisfazione che ha sì. iniziato a seguirmi su, Insta, su, su Instagram Bezzecchi. Quindi mi ha, ha fatto piacere. Ha fatto piacere sì. Tra l'altro, grandissimo Bezzecchi, fans del nostro amico Giuseppe Giacobazzi, che speriamo di in qualche modo coinvolgere in una diretta con te. E, e quindi, perché no, anche una serata, uno spettacolo. Te l'ho detto. Ce la metteremo tutto, uno spettacolo dal vivo eh, per i nostri soci iscritti di Bar MotorSport entro la fine dell'anno. Volentierissimo Thomas, davvero. Daniele, eh, veramente grazie di questa serata. Se vuoi dire qualcosa come Daniele in conclusione Bar Sport è anche tuo, sei diventato di diritto un vero amico di Bar MotorSport. E ti aspettiamo nel corso di 4-5 Gran Premi, tutti quelli che vuoi qui con noi per regalarci anche un momento di così di, di ironia e di positività e un sorriso. Allora, beh, innanzitutto ringrazio te, Thomas che mi ha invitato, mi ha fatto molto piacere. Ringrazio anche chi ci ha seguito per tutti i commenti che ho letto e ho apprezzato molto. Mi fa piacere che. Penso la maggior parte si sia divertita per questa cosa. E niente. Se posso, mi faccio un pochino di pubblicità, vi dico che vi aspetto su Instagram, su TikTok, che per continuare un pochino questa, questa conoscenza che abbiamo fatto stasera. E dopo, ovviamente, eh, quando vuole Thomas, al mio numero, al mio Instagram, a tutto, può, può chiedermelo, le verrò più che volentieri. Alla grande. Daniele, nel frattempo ringrazio uno dei nostri mitici collaboratori, lo zio Yogi. Dici, il bello è c'è chi commenta ancora la diretta su Facebook all'oscuro dello scherzo. Fantastico. Bellissima. Questa è bella, insomma. Ma è così, ci voleva. È il 3 aprile, d'altronde, amici. Siamo a due giorni dal, dal, dal primo. E io 4K ti lancia effettivamente una... Un invito a fare un tuo canale anche youtube magari oddio a dire la verità ce l'ho il canale youtube però non è che lo seguo molto quando mi ricordo che ce l'ho posto in video però non è, non è una cosa che faccio con continuità un pochino troppe cose da gestire tutto qua bene eh, a questo punto veramente ti saluto e saluto insieme a te eh, perché gli vogliamo bene Carlos Sainz e Charles Leclerc, che sono stati con noi al telefono prima questa sera. Ciao ragazzi, eravamo quelli veri, ricordate quello. Ciao, grazie mille, eh. mi raccomando, quando fate una frase dite sempre dunque, perché dunque nella grammatica italiana è fondamentale. <ride> ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Ciao, vi abbraccio. Ciao, grazie mille ciao. ancora. Ciao a ciao, te. ciao Daniele, ciao. Allora amici sono rimasto io da solo perché dopo il momento simpatia e eh, mi fa piacere che molti avete capito lo spirito di questa cosa ma dopo questo momento simpatia se qualcuno di voi vuole rivolgermi delle domande serie sul Gran Premio di ieri Possiamo rimanere ancora qualche minuto eh, in compagnia e parlare eh, realmente seriamente di quello che è stato il eh, Gran Premio di ieri, un Gran Premio Turbolento, record di bandiere rosse nella storia della Formula 1, addirittura tre bandiere rosse e quindi se c'è qualche domanda molto volentieri, come eh, amici ed amiche eh, vi ricordo anche l'importanza di iscrivervi a Bar Motosport e c'è tanto lavoro da fare ma vi voglio anche diciamo, ricordare che mh, sono da parte mia c'è lo studio di mh, di eventi, di cose dedicate a chi sta sostenendo Bar Motorsport eh, da tre anni a questa parte o da ieri, comunque chi crede in questo... Progetto, eh, di Bar Motorsport, in particolare, qui mi sono fatto degli appunti, eh, Enrico Brunini, ma tutti i nuovi, eh, eh, i, i nuovi, i nuovi membri. Eh, allora, ehm, Johnny Piccolo mi chiede, ecco, torniamo seri: no? cosa pensi della gestione da parte della FIA? È sicuramente. Eh, ieri si sarà sfregato dall'australia le mani michael masi e eh, eh, tre bandiere rosse come dice luca bartolucci per pulire un po di ghiaia per un vale fuori pista e eh, poi una bandiera rossa praticamente data quando eh, le vetture dovevano solo fare un giro eh, insomma è un gran premio è stato un gran premio che speriamo sia da ferraristi ma da appassionati della formula 1 di dimenticarcelo presto e è vero che delle volte anche una semplice se feticarci dà uno spettacolo perché compatta il gruppo però in questo caso um, è un po sfuggita la cosa di mano e dire che secondo me si è superata la la indicare o la formula Cart, o comunque le gare americane perché si è andati veramente a eccedere non so per quale motivo eh, con le bandiere rosse con, con tutto e, eh, mh, allora la cosa eh, di, di, di, che mi si chiedeva adesso stanno arrivando tante domande da parte vostra eh, allora, eh, diciamo che eh, mi chiedono anche di Carolina, eh, Alessio te l'ho promesso, eh, non avrò peli sulla lingua così come sarò rispettoso, ma devo assolutamente rispondere anche a questa domanda, ci arriverò. E, eh, allora, eh, cosa voglio dire? Carlos Sainz di fatto è stato penalizzato a parte i 5 secondi che sono come 50 in una gara normale ma eh, è stato penalizzato di fatto per un incidente che non ha commesso per un qualcosa che non è avvenuto perché è, è stata presa la classifica del giro precedente non a caso Alonso eh, non è stato a sua volta penalizzato da, eh, se lo vogliamo chiamare l'errore l'incidente di gara di Carlos Sainz. Quindi, la, il mio punto di vista è c'è stato errore. Sicuramente Carlos non voleva provocare quell'incidente. Il testa coda, peraltro, del suo connazionale Alonso, eh, ma si è stati effettivamente molto duri. Peccato perché si è vanificata una, una rimonta, una bellissima gara eh, da parte del pilota spagnolo. Uh, allora uh, veniamo un attimo a quello che ha tenuto banco amici per chi non lo sapesse su questa Carolina a cui non voglio fare troppa pubblicità ma uh, un dibattito che c'è stato uh, in questi giorni sul gruppo appunto gli amici di Bar Motorsport allora uh, c'è stata qualche donna che si è un po' inalberata e allora ritorno a dire una cosa carolina si potrebbe chiamare carlo o carolino come volete potrebbe essere un uomo e alessio celanetti mi chiede come rinnovare la tessera di socio fondatore alessio te lo scrivo ancora una volta qui nei commenti basta che clicchi il link è eh, facilissimo. Ti puoi rinnovare l'iscrizione, ti ringrazio eh, molto. Allora, eh, aspettate, amici, tenetevi un attimo a freno le dita. Se no, non visto dietro. Mm, fatemi finire il discorso su questa Carolina. Allora, benvengano. Eh, spazio ai giovani, eh, spazio a tutti, a chiunque. Eh, però vi dico alcune cose, no? questa mh, povera Carolina commenta la Formula 1 a Sky, a Race Anatomy, come se fosse un guru di questo mondo. Allora dovete sapere che quando io ho lavorato dieci anni per Sky la prima volta nel 2002... Dovete sapere che all'inizio erano altri tempi ma ben vengano i vecchi tempi, mi è stato detto nonostante avessi già vent'anni di mestiere se non di più mh, e avessi già guidato la Formula 1 in più occasioni mi è stato detto guarda Thomas purtroppo non puoi commentare la Formula 1 perché non hai fatto almeno un gran premio di Formula 1. Allora, siamo passati dall'eccesso che Thomas Biagi oggi, con due campionati del mondo vinti, due europei, tre italiani e guidato diverse monoposto di Formula 1, non può commentare la Formula 1. Siamo passati da questo eccesso all'altra parte, ovvero dove. Non me ne voglia, ma una semplice influencer che eh, fa due smorfie, che scarta come ha scritto qualcuno, scarta i modellini online, si può permettere di parlare di Formula 1, insomma lo trovo un po' eccessivo. Non, non c'è nessun come qualcuno dice, rosicare, eccetera. Eh, lei ha dichiarato che guadagna molto bene a fare questo mestiere e ben venga per lei. Ma eh, guadagnare tanto non vuol, di, non vuol dire essere tanto competente. Eh, probabilmente eh, potrebbe parlare meglio di sfilate a Milano ecco ma eh, quando questa Carolina mi parla di Formula 1 gli vorrei dire sali un attimo vieni con me facciamo un giro in pista assieme poi fai tu un giro poi vediamo la differenza e vediamo chi ha più titolo e quindi con tutto rispetto ma qualcuno ha detto lo si fa per i tappatevi le orecchie i segaioli di, di Instagram che seguono così questa race anatomy perché c'è lei, ecco a me eh, sinceramente viene voglia di cambiare canale ma anzi non guardo race anatomy ma semplicemente perché se ascolto Ivan Capelli lo ascolto molto volentieri perché Ivan Capelli ha fatto un totale di gran premi eh, in Formula 1 ma una ragazzina che le voglio bene non ho niente contro di lei e ha tutto il diritto di andare sui suoi canali però ecco far, farla passare per un'esperta di formula 1 o di motori insomma ce ne passa parecchio poi se avete delle domande più specifiche vi rispondo molto volentieri eh, ma eh, allora Mm, vi dico vogliamo il gentil sesso io non ho niente contro le donne sia chiaro benissimo chiamiamo Giovanna Amati per esempio nostra amica mm, che comunque non si è qualificata ma eh, lei ha messo il sedere su una monoposto di Formula 1 ha fatto il briefing insieme ad Ayrton Senna a Alain Prost, Mans e i piloti che c'erano quella volta eh, chiamiamo non so Taruffi, cioè ci sono mille donne che hanno una michela cerruti che hanno guidato e, e possono parlare di motori ma non una ragazzina che fino all'altro giorno probabilmente giocava con le bambole o non ma non ha mai messo il sedere su una macchina da corsa ecco questo è molto semplicemente il mio punto di vista e a questo punto eh, se c'è qualche donna e benvenuta che mi vuole chiedere mh, qualcosa di più in merito sono qui per rispondere mi ha fatto comunque piacere che molte donne e uomini mi hanno detto ma chi è carolina a dimostrazione che eh, non tutti insomma mh, la conoscono e quindi non tutti guardano delle delle pataccate eh, certamente non ho citato la mitica patricia pilchard nostra grandissima amica di bar Motorsport con una grandissima competenza e una patricia pilchard che ha guidato eh, più volte nei rally quindi la stessa claudia peroni ha fatto il navigatore nei rally insomma ci sono mille donne che possono raccontarci il mondo dei motori con una qualifica ecco quello che vi voglio dire è che eh, qui si sì, girano i coglioni allora tu non puoi oggi eh, soltanto perché hai x mila follower che poi qui potremmo aprire un capitolo amici noi di Bar Motorsport ne abbiamo 42 Milla, ma sono veri eh, ci sono persone che ne hanno un milione o dieci milioni il 99% sono dei bot che, eh, collegati dall'India e un giorno fa, ve lo dimostrerò in diretta no? anche qui si potrebbe aprire un, un capitolo e stendere un velo pietoso mh, ma tu perché hai x mila follower eh, questo non vuol dire che hai il diritto di andare in televisione e fare eh, il professore di un argomento o parlare di un argomento che non conosci perché io per esempio non vado in televisione a parlare dello sci e non vado in televisione a parlare della, della MotoGP al massimo, apro e chiudo parentesi posso intervistare degli ospiti sulla MotoGP e questa volta amici non è un deepfake, non è uno scherzo abbiamo la conferma che il mitico Carlo Pernat ci dedicherà una puntata intera di Bar Motorsport dove io lo intervisterò a 360 gradi, non mancate eh, ecco ehm, eh, allora bellissimo questo commento di Alessandro Mosca cosa vi voglio dire amici qui si passa un messaggio ai giovani che è eh, molto molto deleterio ovvero tu non devi studiare non devi, avere, non devi essere stato un grande in un determinato sport per poi avere successo ma basta che hai dei follower che ti seguono a cazzo e puoi, e puoi guadagnare e avere successo questo amici è un grandissimo eh, messaggio secondo me sbagliato eh, io a questo punto, eh, cosa vi voglio dire? Eh, torniamo a parlare un attimo di Gran Premio e poi come ci stiamo dando in questo periodo, eh, diciamo ci siamo dati un pochino dei tempi più brevi, più sprint, e... bravo io 4K, YouTube non ci ha capito nulla di Formula 1, anche a me viene data nei consigli di YouTube, e... vabbè, il che è tutto dire, ah, Apro e chiudo parentesi perché dice poverina, come se fosse una bimba eh, così alla, che si, si arrabatta. No, sappiate che questa Carolina, se ci volete parlare, ha dietro un'agenzia delle più potenti in Italia che le gestisce tutto: le gestisce gli eventi, le giornate, le serate, non so, le notti, non credo, ma comunque le gestisce tutto, dalla A alla Z. Quindi non ce l'ho io un manager, non ce l'ho mai avuto in 30 anni di carriera bene Carolina poco più ventenne ha un'agenzia dietro di quelle grosse con le spalle grosse che la fa lavorare con questo ho, eh, mi fa ridere il commento di Davide eh, eh, conoscete molto bene il mitico Carletto Pernat un grande lo salutiamo se avete ancora 3-4 domande amici nel frattempo bevo un goccio d'acqua eh, sul Gran Premio di ieri benvenga e diversamente ci apprestiamo a chiudere questa puntata un po' particolare allegra, è da poco finito il carnevale, l'aprile, il primo aprile oggi è il 3 aprile e andiamo avanti ah amici ehm, eh, allora una cosa ecco parlando degli youtuber vi voglio dire questo fateci caso fateci caso ci sono molti youtuber non faccio nomi che durante le gare, durante i test, si vanno a schiantare e lo fanno apposta, attenzione, ascoltatemi bene, lo fanno apposta per postare il video con il titolo, botta a 200 km orari. Questo fa molto riflettere amici, perché non si scherza, ma fateci eh, fateci chiaro. Allora c'è una cosa molto importante che vi devo dire, magari nei commenti ci sentiamo in questi giorni, ditemi quando, a che ora lo vogliamo fare, io vorrei fare una puntata molto seria, un faccia a faccia con tutti voi, perché si è parlato di un mio ritorno possibile e imminente tra l'altro il giorno del mio compleanno, 7 maggio, il mio 47 compleanno, un ritorno. Danilo, dopo ti, eh, ti rispondo, chiedo al mio mitico regista di ripropormi la tua domanda, se no mi dimentico che ho l'Alzheimer. Allora, c'è un'opzione per me di tornare al volante, tornare al volante con la vettura più ambita in assoluto e anche del momento la più nuova e se crediamo in questo miracolo, in questo sogno, dopo sei anni si può realizzare. Vorrei fare una puntata, auguri per il 9 maggio Luca, ma non te li faccio in anticipo, ci, sedire, ci sentiremo prima o durante. Eh, voglio fare una puntata dove dirvi un po' di idee, una sorta di crowdfunding, di unirci, e vi dico anche l'idea è quella in funzione di una quota di darvi uno spazio grandissimo sulla macchina per una gara dove potrete scrivere vostro nome e cognome, mettere di fianco la vostra foto profilo Facebook, ascoltatemi bene perché questo non l'ha mai fatto nessuno, proprio come avviene qui nei commenti mh, di eh, Bar Motorsport, poi saranno cavoli sempre del nostro grafico Kevin Rossi che dovrà preparare la grafica lo saluto perché è qui con me questa sera anzi poi prima di chiudere questa puntata gli chiedo di venirmi dietro così vedete che siamo in più di uno e allora amici faremo anche eh, questo esperimento di un'associazione e anche vi dico se andremo e riusciremo a farmi tornare in macchina e guadagneremo qualcosa alla fine dell'anno questo guadagno verrà sp spartito con tutti voi io non ci voglio guadagnare niente voglio solo tornare a guidare e se ci credete, eh, magari verrete anche premiati eh, sotto tutti gli aspetti. Kevin, fatti vedere un minuto, ti presentiamo. Tu oh, hai l'accento. Eh, siamo in due. È la prima volta, tra l'altro, amici, che siamo in due nella stessa inquadratura, Va. così. Proviamo anche se funziona bene, fatemelo sapere il doppio microfono. Magari un po' eh, vivo. Ehm, Kevin sei il nostro grafico, sei il nostro regista ormai da molto tempo. Tra allora, l'altro. Eh, hai, eh. hai disegnato il mio casco dedicato a Senna, poi ne dovremo fare degli altri. Abbiamo mille cose allora, eh, dai, in mente. Tanillo. Mm, molto bene, Kevin tu hai l'accento più francese di, di, del, del nostro Daniele diciamo quindi di mm. Marsiglia precisamente però per quanto riguarda diciamo, l'imitazione di John Todd dovrei lavorare parecchio perché... Quindi ci lavora. La molto bene, ti ringraziamo per il tuo contributo, eh, e ti rimandiamo nell'altra postazione qui da e da San Marino perché ci ah, sono vabbè. da postare i commenti. Vabbè. È un po' pelato anche lui, si vede che tra pelati ci troviamo. Io Vole. uso il cappellino, ole e vai. Eh, abbiamo dei campi da eh, così da biliardo eh, in testa, e. Eh, Sarebbe bello tornare al volante, allora amici vi invito a partecipare a questa sorta di puntata che farei soltanto sul gruppo, in questo caso eh, gli amici di Bar MotorSport, i sostenitori di Bar Motorsport. per, diciamo così, eh, parlare di questo miracolo che insieme si può realizzare. Eh, basterebbero, amici vi do un numero per partire in questo progetto, basterebbero 50 persone che mettono 1000 euro con l'opzione magari di, di averli tra virgolette persi ma di essere presenti su una macchina da corsa e di sposare un grande progetto ma se tutto va bene se entrano dei veri sponsor potreste ritornare di questo investimento e magari ritornarne anche con gli interessi ma eh, parliamone insieme facciamo una diretta specifica eh, allora c'era una domanda, e se ricordo bene, Kevin, che sei qui, ecco bravo, bravissimo, mi hai anticipato di Danilo, come interpreti l'incidente di Charles? Allora, amici, eh, eh, vi dico questo: um, Charles era all'esterno, quando ti trovi all'esterno, eh, se ti va fatta bene, fai sempre come sempre un sorpassone, puoi guadagnare due o tre posizioni. Trovarsi in pista all'esterno è un po' come porgere il, il, la guancia a un pugile eh, Dunque è un incidente di gara ma eh, se devo dire un po' più di responsabilità da parte sua c'è eh, Saluto gli amici di Faster che mi chiedono cosa penso del sim racing Sicuramente io non lo pratico, non ho tempo purtroppo per praticarlo mi Farebbe, farebbe bene anche a me ma eh, Max Verstappen, uno su tutti che fa una marea di gare col simulatore, eh, Lando Norris, Charles Leclerc, questi piloti diciamo delle nuove generazioni ci dimostrano che è importante, è una forma di allenamento. Non sarà mai la realtà, ma si avvicina tantissimo e questo ce lo dimostrano anche Sim Racer che sono stati promossi eh, con delle, eh, dei concorsi ad hoc, delle eh, de, de, de, de, de, de, de, de cose particolari tipo Nissan Alemans, ma ce ne sono tanti, e si sono ritrovati addirittura a far bene anche nella realtà. E questo la dice lunga, io ho avuto per tanti anni un simulatore professionale col quale ho cresciuto e pochi lo sanno perché è un po' come quando vai dallo psicologo, no? c'è la riservatezza. Ho cresciuto piloti che oggi sono diventati famosi, piloti giovani che oggi stanno vincendo nelle gare delle formule minore piloti che hanno vinto dei formule minori piloti che hanno vinto dei campionati piloti che hanno corso in formula 2 e quindi abbiamo avuto tanta soddisfazione saluto davide Cheli, il papà di lorenzo Chelli, che sta facendo vedere delle bellissime cose nel campionato easy kart è stato sfortunato il weekend scorso nella gara di Jesolo, sempre tra i primi due più veloci, purtroppo è stato buttato fuori quando stava facendo una grande rimonta, poteva sicuramente arrivare a podio, ma ne sentiremo ancora parlare, tra l'altro Lorenzo Cheli che l'anno scorso ha corso, scusate il gioco di parole, con i colori eh, di eh, Barmotosport. Sport. Eh. Eh, il prossimo weekend, mi dice il nostro Kevin, avrà una gara. A Viterbo, ci diceva suo papà Davide Kelly, poi ne avrà un'altra ancora a Francia Corta. Insomma, eh, seguitelo, il sogno di Lorenzo lo trovate sui social. Vado al Max. Io sto cercando eh, più che un content creator, una persona che mi aiuti a montare i video che andrò a realizzare per voi in circuito. Per esempio, se si realizzerà il sogno di farmi tornare al volante di una Ferrari GT3. Questo sogno lo voglio condividere a 360 gradi con voi dalla mattina alla sera e ho bisogno di qualcuno che mi aiuti e eh, faccio un appello che mi aiuti a montare i video. Io non sono capace, sono tagliato fuori, spendo già le ore a fare tante altre cose e a postare. Per esempio su Bar Motorsport, tra l'altro sulla nostra pagina Facebook abbiamo avuto un'esplosione, siamo passati da 30.000 a 42.000 follower veri, sottolineo veri, non ce n'è uno tarocco e per questa esplosione che abbiamo avuto devo ringraziare il mio staff, oltre a Kevin Rossi. Pietro Vassallo alla parte video, eh, lo zio Anthony Yoghi da Roma che ci posta i video ma ci posta molte news, eh, è uno specialista di Ayrton Senna, insomma <coughs> abbiamo una squadra fortissima. Saluto Daniele Paganin, eh, amico di Mika Akinen che magari ci porterà ne abbiamo già parlato con lui anche per pochi minuti, il vero Mika Hakinen qui a Bar Sport, però Daniele, vado al max, se avete qualcuno eh, suggeritemelo o sentiamoci perché per me è molto importante fare un salto di qualità nel montaggio dei video che eh, andrò a montare saluto Fastweb fa no Fastweb, Faster esatto. gli amici di Faster, Tony Cunzolo e seguite il canale Stocca Racing eh, con la K, Stocca mi raccomando e sulla loro macchina hanno il logo le figlie di Bar Motorsport. Davide non sono io che vengo a Francia corta, ma viene appunto Lorenzo Cheli con eh, Davide Cheli eh, amici, io direi a questo punto eh, andrei alla, verso oh, la conclusione di questa puntata spettacolare di Bar Motorsport, eh, se non altro direi scoppiettante, simpatica, abbiamo sognato insieme e, e la vita è bella e, e, e sono i sogni che sono il motore trainante insieme alla motivazione di raggiungere qualcosa, abbiamo sognato di parlare con questi due miti e non è detto che una volta ce la faremo, perché se è vero che un influencer si può spacciare per esperto di Formula 1 allora penso che Thomas Biaggi, come ha intervistato Mario Andretti piuttosto che Stefano Domenicali possa anche intervistare per pochi minuti Charles Leclerc, quello vero, e Carlos Sainz Uh, vi voglio dire e qui lo sottolineo. Gli scherzi sono finiti. Il primo aprile è passato. In questi giorni e non ho ringraziato, scusatemi, l'ingegnere mitico Saverio Casa di Dio. Paolo che ci scrive i testi tecnici. Paolo Luxic che ci fa dei disegni meravigliosi. Andate sulla pagina Facebook, andate sul canale Instagram anche di Bar Motorsport, perché poi su Instagram i contenuti sono leggermente diversi. Allora. E cosa vi volevo dire? Stavo ringraziando ancora perché sta crescendo tantissimo lo staff di Bar Motorsport ma eh, mi sono perso su quello che vi volevo dire adesso ci arriverò ah una cosa per chi non lo sapesse ve lo metto nei commenti questa amici è la tessera ufficiale di Bar Motorsport. qualcuno di voi si è iscritto nelle ultime due settimane scusatemi perché faccio praticamente tutto io ve la spedirò quanto prima questa è la tessera provo a farvela vedere e ecco guardate ve la faccio vedere bella gigante è in carbonio e sentite il rumore che fa è fantastico. E per la tessera vi pubblico il commento con il link PayPal. Mattitaccia. Eh, mi chiedono: peccato, matitaccia. È disperso. L'ho invitato mille volte a Bar Montor Non è più voluto tornare. Non so che dire, gli vogliamo comunque bene, lo salutiamo. Eh, la vita è purtroppo questa esperienza, sono una ruota che gira. Eh, grazie, Alessandro Monsca, che mi scrive su Instagram per i montaggi video. Dobbiamo migliorarci solo su questo, amici. Se ho qualcuno che mi potrà seguire in pista, e speriamo con la Ferrari 296 GT3, vi prometto che faremo delle cose stratosferiche. Fatemi prendere fiato un secondo. E io non so come fa il mio amico Giuseppe Giacobazzi, lo sono andato a vedere in teatro San Marino, parla due ore a raffica senza mai bere un goccio d'acqua, senza tirare il fiato, un fenomeno, un mostro. Ciao Giacobazzi! Allora, io sono d'accordo anche un po', eh, non me ne vogliono le, le nostre amiche del gentil sesso, ma io 4K eh, è vero, ci sono delle dinamiche a noi sconosciute, anche se vi voglio dire questo e ve lo mostrerò con uno screenshot, allora nel frattempo c'è Kevin che ride allora sappiate che bar Sport su facebook dal primo gennaio ad oggi ha raggiunto 9 milioni e 500 mila persone il dato è impressionante a fronte di solo 42 mila follower però veri ma le condivisioni sono state decine di migliaia e ci hanno portato ad arrivare in tutto il mondo vado al max se hai anche le camere a 360 ma qui mi viene una battuta forse ci vogliono delle camere a 90 però quelle a 360 gradi a me piacciono, io per quelle a 90 non me ne intendo, e quindi rimaniamo sui 360 gradi. E... C'ho ancora un po' l'influenza, amici, del eh, primo aprile. E... Grazie Alfredo, un altro amico... Eh, pubblica tutto che vuoi sul tuo bar, ti aspetto e eh, non capisco bene, Alfredo. Ti ringrazio il tuo invito, quello che mi vuoi proporre, comunque lo apprezzo molto, e eh, sono galvanizzato, amici. Dobbiamo credere in questo sogno eh, di riuscire eh, a partire. Con eh, ve lo dico veloce proprio con la Ferrari così poi dopo eh, sarà Thomas Biagi che intervista Thomas Biaggi e magari Daniele che mi imita dietro così eh, più ne ha eh, chi più ne ha più ne voglia Davide Sacenti ti dico una cosa verità ieri Guido Meda non ha specificato che Bezecchi ha scritto Sburoni si nasce in onore di Giacobazzi. Gliel'ho scritto in diretta via WhatsApp, purtroppo l'ha letto a distanza di ore. Peccato, peccato, peccato, peccato. Ma sono certo che l'amico Guido Meda eh, si ricorderà per le prossime dirette: onore al grande giuseppe giacobassi um, amici io a questo punto veramente andrei a concludere questa puntata anche se devo dire eh, rimanere con voi è fantastico l'occasione me l'avete data dobbiamo veramente mm, mandare un salutone e un complimenti vivissimi al bez e eh, bezecchi che eh, ci ha sorpreso al comando, pensate, della MotoGP, festeggia la sua prima vittoria in MotoGP, tra l'altro un ragazzo veramente molto naturale, che mi piace, e allora con Carletto Pernat, oltre a parlare di, di, di, di FIA, eh, parleremo anche di eh, moto eh, perché Carlo è veramente uno che può parlare di moto, di moto GP, di moto 2, di moto 3, di moto 4, di moto 5, di moto 6 eccetera eh, ecco amici, bezzecchi grandissimo, sono d'accordo con voi e eh, qui vediamo un po' mentre vado a chiudere eh, Antonino dipende anche da voi se verrò a correre a Pergusa Andiamo a vedere un po' una carellata di immagini di ieri, quello che è stato un Gran Premio pazzo, eh, tre bandiere rosse sono tante, non abbiamo parlato di un George Russell che era andato in testa al Gran Premio, gara spettacolare anche di George Russell oltre che di Hamilton oltre che di eh, Albon, perché Albon prima di picchiare stava portando la Williams veramente in alto e probabilmente era sopra il limite di quella monoposto e poi al sesto posto, giustamente Kevin mi ricorda e quindi la stava portando in alto, ha fatto un weekend strepitoso peccato, un grande Fernando Alonso e a me fa un grande piacere perché come me è un over 40 ma dimostra che anche a più di 40 anni con la motivazione e con l'impegno con l'integrità fisica si possono mettere in fila i ventenni questo amici è l'obiettivo che voglio raggiungere con voi ce la sto mettendo tutta, lavoro giorno e notte, appunto mi scuso con qualcuno se non gli ho ancora spedito la tessera e poi ci saranno delle novità, sto parlando con Original Race per fare una linea dedicata di bar Motorsport e passatemi in termini, anche Original Race produce, l'eccellenza, produce delle t-shirt di qualità altissima ma stiamo cercando di fare una linea più alla portata di tutti, senza però, diciamo, inficiare sulla qualità. Eh, vi terrò informati anche su questo, amici. Ecco, eh, c'è stato solo da parte di Red Bull, e Perez ce l'ha dimostrato questo problema affidabilità infrenata, addirittura lo voglio dire abbiamo visto Max Verstappen in un momento in cui non stava tirando perché amici il dubbio è che la Red Bull abbia un secondo al giro di vantaggio in tasca e se lo stanno gestendo per non umiliare gli avversari eh, però ecco c'è stato questo momento in cui durante il Gran Premio alla penultima curva Uh, Max Verstappen è andato largo, ha bloccato e lui stesso in radio ha parlato di un problema un problema che uh, non si riesce in qualche modo a risolvere ma per fortuna che c'è questo problema perché alla fine non è mai stato praticamente inquadrato se non nel momento di questa uscita perché il suo passo è fotonico Amici, io a questo punto veramente direi: vi auguro una buona notte, una buona settimana. Sicuramente, Ferrari 49 p 499P, bellissima, stupenda l'hypercar del WEC. Antonio Fuoco, pole position a Sebring. Eh, avremo modo di parlare anche del WEC. Mm, sono veramente carico. Rimanete con noi aiutatemi per favore sulla parte del montaggio dobbiamo fare dei piccoli video montati montati bene e sono certo che questo ci aiuterà anche a salire col numero di iscritti eh, youtube a proposito eh, ehm, e qui vi propongo sto finendo Sto finendo la voce, sto finendo tutte le risorse, vi propongo i banner creati dal nostro mitico Kevin che vi ricordano di iscrivervi a YouTube, importantissimo, iscrivetevi, importantissimo, spuntate la campanellina per le notifiche, alla fine di questa diretta se non l'avete ancora fatto mi raccomando, importantissimo, condividere la diretta, amici iscrizione al nostro canale la nostra pagina facebook perché è l'unico posto dove trovate scusate dei post sempre aggiornatissimi a cura del nostro staff insomma veramente eh, bar motosport vi sorprende sempre è sempre con voi e a questo punto amici mi raccomando questa è la tessera la tessera in carbonio e portatela a casa perché eh, ve lo dico, darà diritto a delle cose importanti ci sto lavorando, ci sto mettendo più tempo del normale, non è facile dobbiamo fare la moltiplicazione dei pani e dei pesi, ma ce la faremo anche in questo caso e allora amici, io vi, pu vi pubblico in uno degli ultimi commenti nuovamente perché siete in tanti sempre a chiedermelo il link Paypal o Paypal o Paypal Position dove avete di fatto quattro opzioni vi voglio dire e spiegare anche questo innanzitutto eh, pagamento una tantum pagamento settimanale pagamento mensile, pagamento annuale e vita naturale durante questo ovviamente è una battuta Dario Andri Andrian grazie che ci segui da capoverde il bello di bar Motorsport che arriviamo in tutto il mondo e allora amici avete queste opzioni poi avete tre importi 5 euro una tantum o mensile o annuale un po poco avete l'opzione eh, 2 10 euro mensile l'opzione 3 35 euro annuale che vi dà diritto a ricevere subito la tessera in carbonio più altre cose chi versa 10 euro al mese, dopo sei mesi riceverà la tessera in carbonio con una sorpresa. Non so se vi ho chiarito le idee, ma ci siamo, ci stiamo dando da fare eh, per crescere e per tornare in pista. Come fanno certi youtuber che però sono nati youtuber e diventati piloti, in questo caso io Nato pilota, sono diventato durante il covid youtuber in qualche modo, ma non mi piace questo termine, comunque content creator. E allora cerchiamo di tornare in pista. E così unire le due cose, no? eh, la passione per i motori, la passione per il commento, ma per far sì che vi porteremo dentro i campi di gara. Vi porteremo, se non potete, se siete a Capoverde con i nostri video, ma se siete in Italia e se avete questa tessera in carbonio, lo ripeto, sentite il rumore che fa, non so se si sente bene, si sente bene, spero di sì. Pan, pan, pan, potrei fare una canzone con questa tessera verrete in pista e starete dentro il mio box però prima dobbiamo entrarci in quel box e calarci in quel abitacolo saluto francesco dado command mark che lo seguo e ci seguiamo a vicenda eh, lo ripeto amici se questa puntata vi è piaciuta anzi vi dico a quante condivisioni siamo allora devo fare un refresh della, della pagina facebook perché potremmo essere a un numero basso di condivisioni e non va bene. Allora, commenti: 36 condivisioni, siamo a 51, non è male, è un record. E ci voleva. Ah, Biagio Barone mi chiede come si cambia da mensile ad annuale. Allora, Biagio, sopra gli importi c'è scritto, però forse in inglese c'è scritto weekly, monthly. Eh, poi una volta, non mi ricordo, è il primo però da sinistra e quindi c'hai eh, monthly eh, e, e year, che vuol dire annuale e quindi puoi scegliere, così come, eh, come puoi scegliere sotto nel menu a tendina la ragione, il motivo per cui fai questa donazione comunque se non basta vi farò un video specifico nei prossimi giorni eh, ma potrei anche a fare: potrei provare anche di farvelo adesso in tempo reale attenzione amici vado faccio un tentativo anche se sono cotto condivisione dello schermo attenzione allora presenta condividi schermo e poi chiedo e eh, qui con me al mio mitico eh, Kevin Rossi chiedo di eh, farmi sapere se funziona la condivisione eh, condividi schermo. Allora io vado, intanto vado qui. Poi vado a cliccare qui e, mm, allora chiedo al nostro Kevin se si vede, non si sta vedendo la condivisione. Ce la farò amici, ce la farò condividi allora, finestra, la finestra è questa, condividi, eh, aggiungi allo streaming. Ecco, Kevin, fammi sapere se va mentre io faccio la simulazione della donazione. Ho cliccato sul link, si vede, benissimo amici, non è neanche in inglese, quindi è semplicissimo. Allora, intanto avete, vedete, le caselle in alto, una volta, mensile, annuale. Una volta che io ho selezionato, faccio l'ipotesi, quella che a me piace di più, mensile 10 euro. È praticamente un caffè ogni puntata allora cliccato qua poi dovete usare il menu a tendina ma non è fondamentale vedete 10 euro mensili per ricevere la tessera ed una sorpresa dopo sei mesi oppure c'è l'opzione annuale 35 euro annuali e io qui scriverò 35 euro annuali per ricevere subito la tessera in carbonio altro posso mettere io un importo guardate e, e, e ve lo consiglio questo importo non sarebbe male 1000 euro ecco e, e questo qui logicamente a tuo buon cuore una tantum e, poi dunque mensile ancora meglio una volta io spero con questo amici veramente di avervi eh, così eh, sciolto ogni eh, riserva eh, su come fare a eh, diciamo come fare a sostenere Barmoto Sport ma iscriversi a Barmoto Sport diventare membro di questa community e sostenere questo progetto che è Barmoto Sport ehm, bravo io 4k sono d'accordo con te video di massimo 10 minuti ma li dobbiamo montare un po' bene se qualcuno mi può aiutare se mi chiede anche una retribuzione io gli posso venire a casa a lavare i piatti o lavare la macchina o guidare la macchina insomma troveremo una soluzione anche qui amici voglio dire una cosa giorgio fegatilli se vai a vedere chi è carolina le abbiamo fatto pubblicità magari mettile sotto un commento, io seguo Bar Motorsport, eh, forza Bar Motorsport, viva Bar Motorsport, insomma fate come vi pare. Io a questo punto amici veramente vi auguro una buona notte, spero di aver detto tutto e vi rimando alla puntata tu per tu fra me e voi per capire cosa possiamo fare. Eh, per permettermi di tornare a guidare presto nel campionato italiano GT e qui vi sto dicendo praticamente tutto, una Ferrari 296 GT3 sarebbe l'unica Ferrari 296 GT3 iscritta al campionato, ma qui lo dico e qui lo nego, Kevin potremmo chiudere col botto, la facciamo vedere un secondo solo, tu potresti caricare in brand la foto della macchina. Dal tuo computer, se tu la carichi, questa è una cosa che non abbiamo mai fatto, noi la andiamo a mostrare per un secondo e a quel punto lì, amici, veramente chiudiamo col botto. Quella potrebbe essere la macchina con una cosa, sul cofano ci potrebbe essere scritto a gigante il tuo nome e cognome, piuttosto che ti amo il nome di tua moglie, piuttosto che il tuo nome e cognome con la tua foto profilo piuttosto che, qui sarebbe una pubblicità quasi gratuita per la cifra investita piuttosto che il logo della tua azienda allora grazie Kevin, lo vado a mostrare per tre secondi uno, due, tre li conto poi lo tolgo e vado via con la sigla di chiusura e grazie di cuore se sei rimasto fino a qui grazie di cuore se domani, dopodomani hai guardato fino a qui questa puntata di Bar Sport che ti prego di condividere, condividere, condividere allora vado col botto, pronti? Uno, due, tre! Sigla, è stata una serata bellissima. Grazie per essere rimasti con noi. Vado con la sigla di chiusura di Bar Motorsport. Buona settimana! Ciao.